<ride> che si sentono tutti, eh, anzi che non si sentono tutti e eh, davvero la particolarità di questa mescola è che rende la scarpa super leggera ma super reattiva, ma davvero tanto. <musica> Sono aziende che per differenziarsi rispetto alla concorrenza fanno prodotti sia popolari ma anche di nicchia. Certo che aggiungere il nome l'aggettivo Elite può portare a pensare che una scarpa, stiamo parlando della Sketcher, Go Run, Speed, Elite, Hyper, un nome più semplice potevano sicuramente eh, farlo. Scarpa che può essere utilizzata sicuramente da pochi, ma dal punto di vista Uh, tecnico è sicuramente una scarpa unica e come al solito per capirlo veniamo alle specifiche tra l'altro ho commesso un grave errore strategico perché ho lasciato la scarpa ad Andrea di conseguenza vi mostrerò tutti i dettagli in sovraimpressione ma in questo momento la scarpa non, non ce l'ho più ma non preoccupatevi perché la scarpa l'ho filmata nei giorni scorsi e, e sono anche andato in pista e ci ho corso diverse volte prima del campionato italiano sui 10 km stessa cosa che ha fatto Andrea che l'ha utilizzata in una gara sempre sui 10 km in pista stiamo parlando di una scarpa di 167 grammi eh, differenziale 4 23 mm nel tallone 19 nell'avampiede scarpa che una delle poche con fibra di carbonio può essere utilizzata in pista a livello di tomaia una tomaia rip stop che è molto traslucida e sicuramente praticamente inesistente alla piatti linguetta davvero sottile e tra l'altro, contrariamente al solito, troverete nel tallone un flessibilità importante. Stiamo parlando di una scarpa che pur avendo una uh, piastra con fibra di carbonio viene di fatto utilizzata per correre in pista, ma anche è suggerita per chi dovesse fare mezza maratona o maratona, ma in questo caso stiamo parlando solamente di atleti edita. La cosa che distingue la scarpa stessa è la famosa eh, impersuola in Hyperburst che è di fatto una mescola azotata che consente di correre molto velocemente e che ha una stiffness particolarmente efficace, un rimbalzo eccellente Cosa che abbiamo valutato e verificato eh, con i nostri famosi sensori Run Scribe e eh, che ci ha permesso di correre in pista davvero velocemente nonostante fossimo abbastanza affaticati dagli allenamenti dei giorni scorsi dove ovviamente ci stavamo preparando per il campionato italiano dei 10 km. Come ho già detto la toma è abbastanza minimalista sappiate però che anche a livello di eh, avampiede la scarpa è abbastanza stretta, il numero che vi suggeriamo è sicuramente mezzo numero in più però sappiate che eh, il rimbalzo e il ritorno energetico di questa scarpa è sicuramente equivalente se non addirittura superiore rispetto a quelle di altre scarpe che abbiamo visto finora sul mercato la cosa sorprendente e che ci ha davvero impressionato è anche il fatto che nonostante voi abbiate un contatto al terreno molto ravvicinato questa scarpa anche a distanza di eh, parecchi chilometri vi consente comunque di avere un'ammortizzazione eccellente e di conseguenza negli ultimi chilometri di una gara troverete la possibilità di fare quello sforzo in più che invece con la fatica che influenza sta, sostanzialmente il cervello ma anche le gambe eh, non riuscirete a fare con una scarpa invece molto meno ammortizzata. A livello di velocità, come ho già detto, secondo me è una delle scarpe più veloci, soprattutto tra, per i 5-10 km. Sarei stato davvero curioso di utilizzarla magari in un campionato italiano in, in pista. Vedremo se riuscirò a farlo. Sappiate però che una delle cose che ci ha impressionato, nonostante la presenza di questo Hyper Burst, che in effetti offre una propulsione importante, è il fatto che la scarpa, anche grazie al suo design, è davvero molto stabile e vi permette di conseguenza anche di correre molto velocemente senza nessun problema eh, affrontando le gare in pista con una velocità estrema è stata aggiunta tra l'altro nella suola una gomma Goodyear che invece nel modello Razor 3 non, non era presente già sappiamo che comunque la scarpa dovrebbe essere abbastanza durevole ma vi suggeriamo chiaramente di utilizzarla per 400-500 km solamente se eh, pensate di correre davvero velocemente in pista e non siete tra virgolette portati per utilizzare eh, le scarpe chiodate. Sarei davvero curioso di capire dai designer di Sketchers come questa scarpa avrebbe performato nel caso in cui si fosse eh, deciso di aggiungere un ulteriore strato di hyperburst anche perché credo che questo sia il grande valore aggiunto della scarpa stessa sapendo che l'altro è quello relativo alla stabilità. Lascio però la parola ad Andrea Soffientini che qualche giorno fa ho incontrato alla pista di Garbagnate che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa e eh, soprattutto a chi sono adatte, sapendo però che stiamo parlando di una scarpa elite e di conseguenza... Più la distanza si allunga, meno è probabile che questa scarpa possa andare bene al podista amatore tapascione che è sicuramente all'interno di noi. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, finalmente siamo arrivati a fare la famosa recensione delle Skechere Elite. è una vicissitudine perché l'unboxing non siamo riusciti, Cosa ne pensi di questa scarpa che hai testato al campionato, non so di che cosa, eh, di sui 10.000 in pista? No, non era nessun campionato sui 10.000 in pista, era una, gara, era, era una gara organizzata per fare un tempo, eh, a me non è arrivato, gli altri tre ragazzi praticamente sì. Lui si sono qualificati agli europei di, di, come promesse, quindi direi che è andata molto bene come gara per loro, non per me. Guarda, ti dico, l'ho provata lì su una pista morbidissima, era la pista dell'Arena di Milano appena rifatta, davvero morbida, forse più adatta lì alle chiodate che una scarpa come questa Skecher. Si è comportata bene, mi ha, mi ha sorretto, quindi anche quando ero stanco, fino alla fine della gara, quando sono praticamente scoppiato, sono riuscito ad arrivare, invece con una chiodata sarebbe stata una passione. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Uh, sono adatte a tutti quei pistard che, che non vogliono usare le chiodate sulle, sulle gare di mezzo fondo prolungato, assolutamente. Sono in effetti omologate per correre in pista? Esatto, sono praticamente l'unica scarpa col carbonio, infatti io davvero non riesco più a capire queste regole della World Athletics. Eh, comunque niente, è l'unica scarpa che si può utilizzare, ha tanta schiuma che a me piace un sacco, questo Hyper Burst, più la, la, la, in la doppia piastra in carbonio eh, all'avampiede. Per quanto riguarda le distanze, che distanze suggeriresti? Guarda, distanze dal 3.000 fino al 10.000 sicuramente in pista, su strada invece la potrei usare fino alla maratona, sicuramente non per pesi importanti, quindi direi almeno sotto i 70 kg sicuramente. E a livello di ritmi sappiamo che la piastra in carbonio favorisce la corsa d'avampiede, cosa ne dici? Uh, guarda, favorisce sì la corsa d'avampiede però diciamo che ha comunque tanta schiuma anche nel, nel tallone quindi è un po' come tutte le altre scarpe che hanno fatto successo in questo periodo uh, anche per i tallonatori seriali anche se non riescono a sfruttare benissimo la piastra comunque sono, sono una buona scarpa i ritmi uh, secondo me sono i ritmi massimali cioè una scarpa che vi può portare a, a, a correre più forte possibile relativamente facile, facilmente. Abbiamo visto che la tomaia è particolare, molto diversa rispetto alle altre. Cosa ne dici? Uh, tomaia Racing, leggerissima, fin troppo racing, tant'è che uh, quando l'ho provata io si è, la, si è rotto un, un, un anellino, come si chiamano? Una, un occhiello. Un occhiello. Si è rotto un occhiello e uh, per di più a metà allacciatura, metà quindi un casino diciamo una scarpa molto molto racing molto minimal ma molto molto molto fragile invece a livello di intersuola l'hyper hyperburst che sensazione ha avuto correndo in pista velocemente a circa 3 km guarda ti dico che secondo me è forse la miglior mescola sul mercato eh, Direi, guarda, davvero non riesco a decidermi se è meglio o poco peggio della, dello Zoom X, comunque sia lì secondo me, sono davvero due mescole super, due mescole super, due mescole super reattive e molto leggere, cioè l'hyperbust sembra davvero che non esista. Invece la, a livello di peso è una scarpa molto molto leggera, 167 grammi, eh, cosa ne dici? Che si sentono tutti, eh, anzi che non si sentono tutti eh, e davvero la particolarità di questa mescola è che rende la scarpa super leggera ma super reattiva, ma davvero tanto, molto, molto rimbalzosa in pista e riesce a sfruttare bene questa mescola. A livello di piastra invece cosa, cosa ne pensi, è particolare, ha una costruzione diversa rispetto alle altre, cosa ne dici? Guarda ho cercato su internet la conformazione della piastra e ne ho trovata solamente un'immagine praticamente sono, sembrano due mezze piastre messe una accanto all'altra, sembrano proprio due lame eh, sinceramente non le sento così effetto molla come potrebbe essere sulla Vapornext o sull Fly, eh, però credo che facciano lo stesso loro lavoro di stabilizzazione e di propulsione. Dicevi prima della maratona ci correresti anche una maratona hai detto forse sì e in quali condizioni per quali atleti correresti? Eh, suggeriresti di correre una maratona? Guarda secondo me è una scarpa da, da sotto le 2 ore e 30. Eh, lo so che taglio un po' di atleti, ma secondo me è una scarpa racing comunque ammortizzata con, una, con questa piastra secondo me davvero ti può far correre davvero forte eh, diciamo che per ritmi un attimino più lenti ci sono altre scarpe forse più protettive diciamo. E invece ultima domanda, quando testeremo ulteriori scarpe di Sketchers, sappiamo che più o meno ne stanno uscendo diversi modelli interessanti come la famosa XS c'è anche la Speed 6 che sarebbe da provare, giusto? E Avevo visto qualche, qualche immagine di qualche chiodata, secondo me anche quella se avessi la possibilità di provarle sarebbe il top. Vediamo se l'azienda ci eh, aiuta a presentare i loro modelli, comunque nei prossimi giorni vi terremo aggiornati. Eh, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong! Ciao, alla prossima!